Un saluto da Gerardo Paterna per ReTV, anche oggi consueta intervista con un personaggio molto importante, una figura istituzionale legata al settore immobiliare, parliamo di Santino Taverna, presidente nazionale FIMA. Ciao Santino grazie per grazie essere qui. Grazie a voi per l'invito e buongiorno a tutti. Benissimo. Allora, le consuete tre domande che riserviamo agli ospiti. La prima, allora tu sei presidente nazionale FIMA ormai da... 12 mesi circa, un annetto scarso, un anno, un anno perfetto, perfetto. E come vedi quindi dopo un anno di eh, così, giri per l'Italia il settore immobiliare? Sì, eh, beh, sicuramente questa crisi eh, ha creato delle difficoltà ed è innegabile, il mercato immobiliare di questa crisi è stato vittima, non è stato certamente l'artefice, quella che ai tempi si chiamava finanza creativa è quella che ci ha messo in questa situazione, certo. quindi eh, ripeto il, il comparto immobiliare è in difficoltà, però siamo anche in un paese dove eh, abbiamo il maggior numero di persone proprietarie di un immobile, quindi è sempre stato visto il comparto immobiliare come la cassaforte dei risparmi e dei sacrifici di una vita delle persone, quindi c'è una volontà, una propensione. Se c'è una disponibilità economica ancora oggi, eh, sicuramente viene investita nel comparto immobiliare. Diciamo che però quello che viene meno è eh, la possibilità economica di potersi interfacciare con questo mercato. Noi siamo passati dalle 860.000 compravendite, che è stato il picco massimo registrato nel 2006 alle 430.000 dello scorso anno, 440.000, abbiamo avuto il minimo storico nel 2013 con circa 400.000 compravendite, quindi è chiaro che ritornare ai livelli del 2006 ci vorrà del tempo, però eh, questa crisi deve, essere, deve dare l'opportunità alla categoria di fare delle riflessioni di eh, migliorare anche la qualità del servizio in rapporto e nel rispetto dei fruitori di questa nostra attività e ho riscontrato per esempio in questo Peregrinare per l'Italia una voglia di crescita, una voglia di eccellenza operativa e noi come federazione faremo di tutto per sostenerla anche attraverso magari degli strumenti che possano agevolare gli stessi nostri associati. Bene, bene. Allora, cinque anni di presidenza, uno è passato e eh, te ne restano quattro davanti. Eh, è un pellegrinaggio quasi, <ride> ok? E quali priorità hai fissato nel tuo programma da presidente? Sono, sono diverse le priorità. Eh, ci sono, diciamo che quelle più importanti sono le risposte a quelle che sono le esigenze dei nostri associati e che devono poi le esigenze dei nostri associati essere finalizzate a quelle che sono le esigenze dei consumatori, dei fruitori del nostro servizio. Quindi sicuramente una maggiore attenzione per cercare di offrire quegli strumenti che permettono al nostro associato di dare le risposte esaustive per la propria clientela. La clientela, io parto dal presupposto che il, il consumatore è il, la prima vera ricchezza di, un, di qualsiasi imprenditore e quindi tutti gli strumenti che la Federazione cercherà di rendere disponibili nei confronti degli associati vanno proprio verso la tutela del fruitore del nostro servizio. Ci sarà sicuramente, stiamo lavorando e a breve lo metteremo a regime, tutta una serie di servizi, la, per esempio anche la modulistica, anche sulla modulistica grande attenzione, sono stati investiti i nostri consulenti legali di una grande attenzione verso i fruitori. Oggi eh, la nostra modulistica contempla alcuni passaggi di fondamentale importanza nella tutela, per esempio prima di, eh, del versamento in un contratto preliminare, prima del versamento, lo scambio di una caparra, l'obbligo della visura ipotecari e catastali. Eh, stiamo portando avanti un processo di sensibilizzazione nei confronti dei nostri associati anche a porsi la, una domanda di diritto che è che cosa sarei disposto a fare per me stesso qualora fossi io investito avessi io la necessità di acquistare un immobile nel momento in cui so dare risposta a questa domanda e so clonarla nei confronti di un consumatore io sono convinto che diventerebbe sicuramente molto ma molto più facile dare le risposte che la collettività si attende dalla nostra categoria. Quindi diciamo che c'è eh, tutta una serie di eh, riflessioni per recepire, per cercare di capire quali sono le risposte più idonee per poter comunque tutelare al meglio la, diciamo, i fruitori del nostro servizio. Queste sono le attenzioni che io sto riscontrando. Vedo eh, una grande fame da parte dei nostri associati di queste risposte e come federazione ci stiamo muovendo in questa direzione, prima ancora sicuramente alla tutela della categoria, ma nell'assoluto rispetto del, dei consumatori. Benissimo, benissimo, grazie. E, parliamo un attimo quindi dell'agente immobiliare. Eh, secondo te su cosa deve puntare l'agente immobiliare moderno? Per non perdere opportunità e mantenere una capacità invece di evolversi e di adattarsi al mercato che come sappiamo è in rapidissimo cambiamento. Oggi eh, ci sono degli strumenti che possono permetterci un'interazione maggiore tra operatori e io ritengo che la collaborazione tra operatori sia determinante per conquistare anche quote di mercato che oggi nel nostro paese non si riscontrano. Se noi guardiamo oltreoceano, guardiamo negli Stati Uniti, oggi intermediano più del 90% del mercato. Io dico sempre, faccio un esempio banale, ma dico sempre che a New York tu vai e con un operatore sei in condizione di visitare 20-30 appartamenti. Il rischio in Italia è che ti interfacci con 20-30 operatori e vedi per 30 volte lo stesso appartamento. Questo non funziona. <ride> Magari a 30 pezzi diversi, no? Beh, no, beh, questo, questo beh. no, perché per esempio la modulistica sì. FIMA eh, prevede che l'immobile possa essere eh, veicolato sul mercato al prezzo definito con il proprietario. Non sì. può. Assolutamente essere posto sul mercato a un prezzo diverso da quello stabilito nell'incarico di E Questo è un buon vincolo. Eh, quindi buon vinco, sotto questi aspetti diciamo che è da anni che noi abbiamo prestato assoluta attenzione. Magari negli anni passati poteva succedere, oggi sì, non succede sì. più. Però vorrei focalizzare che è fondamentale e importante eh, l'MLS, diciamo l'interazione tra operatori. Sì. Perché è, è, è il primo elemento che secondo me. Eh, permette poi al consumatore quando non, è, diciamo, non riceve risposte esaustive dall'operatore per cercare di bypassare L'agenzia certo. immobiliare immobiliari. L'operatore immobiliare è sicuramente un valore aggiunto, non è una spesa, non è un costo la provvigione che si paga un operatore immobiliare. Perché l'operatore immobiliare la prima cosa che fa quando si interfaccia con un proprietario di immobili è proprio quello di cercare di convincerlo a veicolarlo sul mercato a un prezzo tale che il mercato sia in condizioni di recepirlo. Quindi in quel momento anche nei confronti dell'acquirente si sta offrendo un servizio, un servizio economico. Se un immobile vale faccio un esempio banale, ma se un immobile vale 300.000 euro non c'è nessun operatore disponibile a trattarlo a 400, perché sa che in quel momento fa un investimento di pubblicità, di spese di energie che non lo porterà alla conclusione dell'affare, quindi non avrà nemmeno creato diciamo, quel rapporto fiduciario con chi poi l'immobile ce l'ha fidato da vendere. Quindi grande attenzione diciamo, sia nei confronti del proprietario, ma nel contempo, nel momento in cui si va a offrire un appartamento a un acquirente, grande anche attenzione e lavoro offerto anche all'acquirente. Quindi questi sono... Secondo me gli elementi su cui noi cercheremo di prestare costantemente attenzione cercando soprattutto in una fase come questa di portare anche, eh, è un diritto per un acquirente scegliersi l'operatore di propria fiducia e per esempio per quanto riguarda il lavoro che stiamo svolgendo in, questi anni, in questo periodo sulla federazione è anche quello relativo alla formazione, ma non è più sufficiente soltanto la formazione per elevare la qualità del servizio deve esserci un servizio in grado di acquisire consenso, non è soltanto l'essere preparato, perché se poi si rimanda alla filosofia comportamentale del singolo, all'etica del singolo, senza avere delle normative, una disciplina certa su quali siano le competenze in capo a chi si interfaccia con i risparmi e i sacrifici nella vita delle persone, allora diventa un problema. E qui c'è una carenza anche a livello normativo per quanto riguarda il nostro Paese, perché siamo ancora legati, il med è mediatore colui che mette in relazione due parti, ma non è più sufficiente mettere in relazione un venditore, e un acquirente e farsi pagare una provvigione. Ci sono altri elementi che dovrebbero coinvolgere il mediatore per offrire una maggior garanzia a chi si interfaccia con importi rilevanti come solitamente il costo di un appartamento, di una casa certo. o di un terreno. Guarda, eh, Santino, vedo una grande apertura e sono sicuro che la tua presidenza eh, lascerà un segno sia sugli operatori, un segno positivo. Che, che, che sul mercato, questo è assolutamente eh, importante eh, per la gente immobiliare che eh, deve di fatto restare al passo con i tempi e eh, soprattutto continuare anche eticamente a confrontarsi col, col consumatore che poi è il vero motore eh, dell'economia no? immobiliare. Sì, è vero, eh, però eh, la il Presidente ha un, un ruolo importante, però un, un Presidente da solo non può fare niente, ci vuole una squadra, cioè l'unità è determinante per conseguire degli obiettivi. Se c'è una squadra che remano tutti nella stessa direzione, che remano nella stessa direzione, e io vedo questo per esempio oggi negli organi direttivi della federazione, se c'è una volontà politica di crescere, di assumersi delle responsabilità, la crescita è condizionata, se c'è l'assunzione di responsabilità allora ci si eleva culturalmente, ma senza l'assunzione di responsabilità non si va da nessuna parte. Certo. Ecco, io come presidente, ma c'è una squadra oggi all'interno della federazione, molto coesa, molto compatta, che condivide all'interno degli organi direttivi di Giunta e Consiglio, quelle che sono le strategie politiche che vengono decise non soltanto dal Presidente ma di concerto con tutta la squadra e se si riusciranno e se si riesce a conseguire degli obiettivi il merito non è soltanto di una persona ma di un gruppo di persone che vanno in quella direzione. Benissimo, Bene, allora intervista finita, ringraziamo quindi eh, Santino Taverna, Presidente nazionale FIMA, eh, per quanto riguarda me vi saluto come, come sempre eh, e vi aspetto in occasione della, della prossima intervista, quindi da Santino e da Gerardo e da RTV un saluto a tutti, a presto. Grazie e buona giornata.